Grazie Presidente. Allora eh, noi ehm, Io sono veramente basita quando poi si, si, sente, si sentono certe cose perché eh, ci, ci viene chiesto di distinguere tra disi, disabilità gravissime e altre disabilità e questa cosa già è riportata nel piano, tra l'altro eh, il piano sociale già riporta le azioni per la disabilità gravissima e questa oltretutto è già oggetto di decreti interministeriali e anche della eh, decreti de, delibere della giunta regionale del Lazio e, e con conseguenti specifici servizi e finanziamenti, e a differenza con le altre disabilità che magari sono anche più fragili, eh, però eh, anche gravi, ma non sono trattate allo stesso modo. Per questo il primo ordine del giorno eh, noi lo abbiamo votato no, eh, per questo motivo, no, non perché poi è brutto anche sentirsi, eh, sentirsi dire determinate cose. Eh, tipo vergognatevi oppure vi dovranno guardare in faccia perché ci sono cose che non dipendono da noi, ci sono anche le legislazioni superiori e quello noi non ci possiamo fare nulla. Comunque volevo eh, rassicurare i colleghi che eh, se eh, vanno, hanno pazienza e voglia di andare a vedere la tabella, eh, la tavola 5.4 eh, del, del piano sociale eh, ci sono i documenti eh, che riguardano la disabilità gravissima e eh, che viene eh, dove le prestazioni della disabilità gravissima sono separate nettamente da quelle degli altri e poi eh, anche che ci siamo impegnati anche per far scorrere e eh, ridurre le liste di attesa ma questo poi lo tratteremo in un successivo ordine del giorno. E comunque noi su questo, su questo ordine del giorno che ci chiede, come quello precedente e come quello altro ancora, di inserire un qualcosa che già è inserito, onestamente noi ci assegniamo. Non lo bocciamo perché sono cose eh, che comunque eh, a cui teniamo tutti, però sono state già previste. Quindi chiederci di fare un qualcosa che già è stato fatto, io eh, lo, lo ritengo quantomeno quanto diciamo, inadeguato in questo momento. Grazie.